vorrei rassicurare i colleghi eh, è una eh, questione molto importante per noi quella della compartecipazione e infatti appunto per questo ed appunto perché è stato anche uno dei punti che è stato sollevato anche dai, dai sindacati nonché anche dalle consulte e da eh, molti molteplici utenti ma anche perché abbiamo sentito noi per primi l'esigenza eh, ho, ehm, ho presentato degli emendamenti per eh, diciamo, modificare il piano sociale laddove è prevista la compartecipazione, in modo tale che fosse, eh, che di, fosse eh, diciamo congruente con la delibera delle linee guida che noi abbiamo già approvato, la delibera 51 del 2019, in modo che fosse eh, contemplata appunto questa, eh, questa differenziazione per la compartecipazione. Oltretutto... C'è anche una sentenza di Stato che fa fede per questo. Quindi il confronto con le consulte che peraltro ci chiede questo documento eh, per noi è una, un confronto costante. Quindi non, non intravedo, visto poi eh, eh, che eh, è un, un argomento che ci vede, credo, tutta l'Assemblea Capitolina unanime in questo, non, non abbiamo difficoltà a votare favorevolmente questo ordine del giorno. Grazie Presidente.